Benvenuti, spero che iniziate insomma, ad accorrere numerosi a questa nuova diretta di Studium virtuale, questo oramai appuntamento settimanale giornaliero che si rinnova di giorno in giorno, vi vedo iniziare ad arrivare, dunque eh, salutatemi eccetera eccetera. Eh, grazie, vi vedo eh, giungere numerosi, sono molto contento di eh, poter così condurre questa nuova puntata di questo ciclo di eh, eventi che si sta così arricchendo di volta in volta di colori, contributi diversi e se dovessimo dare un colore alla giornata di oggi sarebbe probabilmente il bianco e il nero o forse il bianco e il verde. Non parliamo di identità calcistiche, sono veramente la persona sbagliata per <ride> parlare di una cosa del genere con voi e soprattutto non in diretta, eh, ma si parla invece di colori bianco e nero relativamente alla balsana. Spiegheremo meglio bianco e verde invece relativamente a due materiali diversi dei quali oggi ci occuperemo molto. Non sarò ovviamente da solo a parlarvi di altre belle cose, ma eh, ho eh, appena invitato a partecipare eh, a questa nostra conversazione il professor Roberto Bartarini, docente di storia dell'Arte Medievale all'Università degli Studi insomma quella che frequentiamo, che vedo comparire adesso. Ci siamo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Mi senti chiaramente? Sì, sì, sì, io sento. Tu, okay, tu mi senti? Io la sento e amici che ci state guardando in tantissimi, diteci se ci sentite, se ci vedete e insomma se avete delle domande eh, siamo qua apposta, siamo il professore è qua apposta, io sono quasi una figura intermedia. Eh, oggi si parla, dicevo appunto, di colori bianco e nero, bianco e verde perché il tema è, eh, bianco e verde sono i due grandi colori di queste grandi cattedrali insomma, toscane, e parliamo di bianco e nero perché il colore della balzana parliamo nello specifico di quella senese. Qui dunque sarà capitato a tanti di arrivare al Duomo di Siena e chiedersi cosa ci stia a fare. Quella costruzione non finita, quasi una cattedrale nel deserto, in tutti i sensi. Di cosa si parla? Si parla di Duomo Nuovo, Siena e Peste. Professore, ci dica perché. Beh, perché... Questa impresa colossale no? che, no, che i inaugura, augurano. Eh, eh, alla fine degli anni 30 del, del 300 e del XIV secolo ecco. eh, va avanti, ma poi a un certo punto si blocca, c'è una, una pausa, una stasi non lunghissima, una stasi non, non, stasi, non, non, non, non, non, non, non rilevante, provocata proprio dallo dalla... Dallo alla peste esatto. questa dunque preesisteva già un, uh, un duomo che è quello che, che oggi vediamo insomma, quello, insomma il corpo principale c'era già cioè, la, della cattedrale altomedievale di Siena non rimane pressoché nulla rimane un frammento <ride> rivelato dagli scavi archeologici un frammento dell'abside la grande chiesa grande cattedrale e eh, la grande ricostruzione del tredicesimo secolo, la grande ricostruzione del Nicola Pisano ha un grande ruolo, Giovanni Pisano poi realizza la grande facciata occidentale, quella è la... però a un certo punto, non molti decenni dopo che era concluso tutto quello, quel gran lavoro, mh, si decide di ampliarla, ampliarla, ampliarla. enormemente. Eh, le cose partono, diciamo, All'inizio del 300, nel 1317, si avvia un primo prolungamento, si avvia una, un primo ampliamento. La parte arsidale, la parte arsidale della chiesa che ancora oggi vediamo, non è più quella duecentesca, è un ampliamento dell'inizio del 300. Si parte nel 1317, le cose vanno molto a rilento. L'idea è di costruire un nuovo battistero, no? sfruttando il dislivello tra la chiesa attuale La piana di Valle Piatta, costruire un nuovo battistero, quello che effettivamente oggi, è il oggi da secoli è il battistero, è la chiesa battesimale dei senesi e sopra prolungare due campate di estensione della zona presbiteriale del, della chiesa duecentesca. Scusi se la interrompo, no. ma il vecchio battistero esiste. Ecco, bat allora, il battistero, un battistero diciamo, medievale, il battistero romanico, era una costruzione uh -huh. di Siena, una costruzione a pianta centrale, uh -huh. tipo quella di Pisa, sostanzialmente, uh -huh. che stava da un'altra parte, stava vicino alla facciata, di fronte a Santa Maria della Scala. Uh -huh. Nel 1296 lo, lo sappiamo con certezza perché c'è una deliberazione comunale decidono di, che va ricostruito perché è fatiscente, è lesionato viene incaricato Giovanni Pisano si decide di trasportarlo di poco sostanzialmente avrebbero dovuto ricostruirlo come chiesa indipendente vicino all'attuale eh, campanile dove poi sarebbe cresciuto il Duomo Nuovo ma non se ne fa di nulla insomma le cose vanno molto a rilento finché appunto vent'anni dopo nel 1815 si decide di cambiare completamente il progetto allora il battistero viene costruito laddove nella piana di Valle Piatta dove lo, lo, lo conosciamo noi e sopra si cerca di costruire questo ampliamento della chiesa, della chiesa duecentesca però diciamo ora non vi stupite perché tutta questa storia come molte delle storie delle grandi chiese cattedrali medievali europee, è fatta di partenze, ritorni, blocchi, eh, perché nel 17 partono i lavori, nel 20 eh, eh, c'è la fondazione, ma già nel 1322 vengono fuori un sacco di dubbi, eh, diciamo, c'è <coughs> una parte sostanzialmente delle di governo senese che hanno dubbi su questa operazione, proprio il comune spinge l'opera del Duomo a consultare dei maestri a fare una perizia in, per farla molto breve cinque ah. maestri vengono interpellati uno molto importante che era un senese era il capomaestro del Duomo di Orvieto. sostanzialmente tutti dicono che è una follia quella che hanno iniziato nel senso che le fondamenta non sono abbastanza stabili i murari eh, sarebbero stati troppo esili per permettere l'allungamento del coro quindi dicono questi maestri volete una chiesa più grande rifondatela, non alterate le proporzioni di questa chiesa anche perché con questa addizione la cupola non sarebbe più stata al centro quindi alterando i rapporti proporzionali certo. Ci potremmo aspettare che fosse dismesso quel progetto, invece no a maggioranza il consiglio comunale a maggioranza <ride> decide di andare avanti nonostante vanno, vanno avanti le cose si continua con questa costruzione del battistero ma Evidentemente ci sono due partiti, no? nell'Opera del Duomo e nel Consiglio Generale del Comune, due partiti, uno che punta a una grande impresa, anche molto così, così che di autorappresentazione per il governo, un'altra con delle idee un pochino più dimesse, un pochino più realistiche. E, diciamo, decidono di andare avanti con la costruzione del Battistero, ma parallelamente l'opera del Duomo comincia ad acquisire tutta una serie di case immobili laddove poi sarebbe stato costruito il Duomo nuovo per demolirle, evidentemente accarezzando eh. di Provare a costruire una nuova grande cattedrale. Vanno avanti per alcuni anni, poi si arrestano di nuovo, prevale l'altro partito, si continua con la costruzione del battistero. Questa storia va avanti, diciamo, fino alla fine degli anni 30, quando nel 1839, a maggioranza ristretta, eh, nell'agosto del 1839 viene deciso di mh, iniziare questa impresa, una grande chiesa costruita di nuovo una grande chiesa di cui diciamo, l'attuale chiesa, quella duecentesca, sarebbe diventata il transetto. Quindi con una rotazione di 90 gradi, una chiesa immensa, sarebbe diventata una delle chiese più grandi della cristianità. Appunto, e, appunto a maggioranza ristretta perché evidentemente c'è un forte scontro anche politico in atto, perché questa iniziativa è parte di tutta una serie di iniziative del governo di nove, diciamo molto spinte sul decoro urbano, sulla magnificenza della città e evidentemente puntano molto sulla spesa pubblica, no? sull'indebitamento e c'è invece un partito contrario a questo tipo di... non a caso quel Duomo Nuovo crollerà come progetto politico quando cambierà il governo nel 1356 con, con la caduta del regime dei nove L'avvento del cosiddetto governo dei dodici c'è una discontinuità forte. Si vuole mettere un taglio anche alla spesa pubblica e ci sono anche altre ragioni eh, concomitanti. Però, diciamo, la ragione finale della, della della chiusura del progetto del Duomo Nuovo all'anno nel e il nuovo governo dei dodici anche in polemica politica no? con il eh. regime precedente che, che blocca come spesso succede i, i, i progetti del governo precedente vengono insomma, un, po', un po' lasciati certo. dietro dunque <ride> ci troviamo certo. ci troviamo qui Beh. nel 39 eh, e si decide di ampliare sostanzialmente creando questo nuovo corpo di fabbrica ci troviamo, lei ovviamente è qui perché eh, tutto studium eh, virtuale parla di argomenti relativi alla peste e fin da subito anche le fonti antiche ci dicono no, che questa peste avrà un ruolo abbastanza importante nel, eh, così, in quello che poi è rimasto nel presente. Cosa succede? Sì, appunto, si lavora celermente, in, in tempi abbastanza rapidi, Vengono costruite tante parti di questa nuova cattedrale. Alla fine, quando arriva la peste, sostanzialmente il corpo longitudinale, quello che si sarebbe innestato sulla chiesa preesistente, diciamo nella zona della cupola per intenderci, era molto avanti, eravamo abbastanza vicini alla congiunzione col corpo di fabbrica duecentesco. Però appunto la peste blocca i lavori. E a lungo si è pensato mh, che la peste fosse stata la causa dell'interruzione del Duomo Nuovo e il Duomo Nuovo, quando io ero studente, il Duomo Nuovo anche negli studi di storia economica medievale, no? studi di storia medievale era un po' il simbolo del tracollo delle, mh, subito dalle città italiane diciamo, a metà trecento, con la peste e anche con la recessione economica che già strisciava e che poi esplode. Ecco, questo no, diciamo, non è una costruzione storiografica basata sul nulla, perché è un cronista del tempo, il maggior cronista della Siena del tempo, uno proprio legato al governo dei nove, Agno e del Grasso, che, che rappresenta così le cose. Mm, se volete io qui il passo, dice proprio in modo, dice, forzando no, un po'. E, mm, dando più patos addirittura di quanto all'incidenza diciamo, all della peste e dice proprio in questo 1848 si abbandonò, abbandonò proprio in Siena il grande e nobile edifizio dell'accrescimento del Duomo il quale era cominciato pochi anni innanzi ed era fatto all'altezza della facciata dell'entrata principale la quale viene a Piazza Manetti eccetera eccetera Dice Per cagione di detta moria eh, si tralassò, si lasciò appunto eh, perdere e non si seguì più oltre per la poca gente che rimase in Siena e anche per le malinconie e affanni che ebbe chi rimase. E anche con i maestri che tolsero a fare il detto lavorio, quasi tutti morirono, anche perché appunto i maestri impiegati e similmente i cittadini che erano operai del detto lavorio morirono. Morirono tutti, si interrompe un nuovo. Non è così, certamente ah, la presidenza della peste è, si è stata... Appunto la metà della popolazione urbana si calcola che sia morta, Ambrosio Lorenzetti, Pietro Lorenzetti, tutta la famiglia Ambrosio Lorenzetti, è chiarissimo, abbiamo la documentazione nel giro di due mesi muoiono tutti, è, è terribile. Tuttavia però, appunto, in un quadro demografico tutto mutato naturalmente, in un quadro anche economico mutato, con un'impennata dei costi della manodopera, con una crescita grandiosa dei costi dei materiali, però... Di lì a poco la stasi, diciamo, è, è breve, di lì a poco, già nel 1349 e sicuramente nel 50 si è ripreso a lavorare. Quindi, subito, un anno dopo la peste, sì, i sì, cantieri sì, riprendono. Insomma. Diciamo, abbiamo documentazione chiara dal 1350, però indizi ci mostrano che già. Nel 1349, perché il capomaestro del Duomo, che è il grande artefice, questo giovane scultore Giovanni d'Agostino, che viene nominato a capo di questa grande fabbrica, che non ha ancora 30 anni, un bel esempio. <ride> puntare su una persona, però era già molto affermato naturalmente, muore nella peste anche lui, indizi ci mostrano che subentra subito come capomaestro il fratello, già nel 1349 si hanno indizi che è lui il capomaestro. quindi diciamo questa pausa non deve essere stata lunghissima. Il comune naturalmente interrompe tutti i finanziamenti perché stanno crollando le finanze, riprenderanno nel 1353, la cosa molto bella su Istanza che viene votata a larga maggioranza sull'istanza di Giovanni Colombini, il futuro beato Giovanni Colombini, il fondatore Gesuale, la confessione Gesuale. Riprendono i finanziamenti del 1953 addirittura con, una, con un supplemento rispetto a quelli ordinari e si ridà slancio, però i lavori non si erano mai fermati davvero. Nel 1949, nel 1950 si lavora, nel 51, è chiarissimo, si proseguono i lavori della navata per arrivare appunto al Duomo Vecchio, diciamo alla costruzione duecentesca e eh, connettere i due corpi di fabbrica, Qui eh, si arriva davvero nel 1354. Chi sale alla grande scala che parte dalla piazza del Battistero va su al Duomo, passa al portale di Valle Piata, vede che quella zona, quella è, è diciamo è la navata orientale della nuova cattedrale, è congiunta con la vecchia cattedrale, si arriva proprio a congiungere i, co i due corpi di fabbrica si volta a larga parte del corpo longitudinale insomma si lavora a appunto in una condizione tutta mutata, è cambiato il capomaestro è cambiata appunto la situazione demografica a Siena sono cambiate le finanze dell'opera del Duomo e della città tutta e di lì a poco si va avanti, si va avanti però a un certo punto nel 1356 i lavori giungono talmente vicini a alla Chiesa preesistente, quindi alla necessità di connettere i due corpi di fabbrica, che ci si rende conto che il lavoro è talmente diciamo ingente, rischioso e costoso che nascono dei dubbi all'interno del Duomo, del solito partito di una parte Che da tempo era. Incaricano il capomaestro, un altro maestro importante del Duomo, di fare diciamo, un... Diciamo un po' il punto della situazione, di fare una relazione. E, e questi dicono che sostanzialmente, perché il punto è che per raccordare le due chiese era necessario fare delle demolizioni incentissime. Uh -huh. Per darvi un'idea, doveva essere distrutta la cupola, la cupola duecentesca, doveva essere distrutto il campanile, perché il campanile era proprio nel mezzo del corpo basilicale, diciamo, della nuova chiesa. Doveva essere distrutto il pulpito di Nicola Pisano, anche il Battistero appena ricostruito andava svuotato all'interno, cam... <ride> distrutte le volte ricostruito. Insomma un lavoro ingente, pazzesco, costosissimo e i due maestri fanno una lunga relazione, tra l'altro in volgare, molto bella in cui si dice, in cui si dice <ride> che tutto sommato, dice considerando le cose come stanno nella chiesa vecchia, come nella nuova e considerando quelle cose che si vogliono disfare della Chiesa Vecchia, come Ene e il Campanile, la Mete, cioè la cupola meta in alto senese, e le volte tutte della Chiesa Vecchia, le volte tutte del San Giovanni. A me il professore è sparito, confermatemi se voi invece ancora lo sentite. noi ecco. mh, che la Chiesa nuova volerla mandare innanzi dice secondo la sua proporzione, secondo l'entrata dell'opera non si farebbe in cent'anni, insomma ci, vorrebbero, ci vorrebbe talmente tanto tempo, talmente tante finanze che forse non vale la pena, dicono questi due maestri. E, però sul momento Ancora evidentemente si stanno guardando attorno, le cose continuano, però di lì a poco succede qualcosa di tragico, eh, dei problemi statici non indifferenti e cominciano a crollare alcune volte della navata del Duomo Nuovo. Vengono consultati altri maestri, ingiungono delle demolizioni, <coughs> siamo nel 1856, l'anno prima è crollato il, il governo dei Nove, il nuovo governo dei Dodici prende la palla al balzo il consiglio generale fa proprio queste ingiunzioni sì, da questi interrompo. Maestri. Però abbiamo avuto dei problemi di connessione sul, sul passo che ha letto, se lo può rileggere da dal pubblico ci chiedono di rileggerlo, grazie, certamente, certamente. se avete altre domande scrivetele mi raccomando. Certamente, allora questi due maestri dicono <coughs> Ogni cosa considerato, così nella vecchia chiesa come nella nuova, e considerando quelle cose che si vogliono disfare della chiesa vecchia, come è, com è il campanile e la mete, cioè la cupola, e le volte tutte della chiesa vecchia, tutto questo è ciò che andava distrutto, e le volte tutte del San Giovanni, eccetera, eccetera, dice mm, le quali cose... A volerle rifare, ricostruire di nuovo, costerebbe più di 150 migliaia di fiorini d'oro. Quindi, credesi per noi, siamo convinti che la chiesa vecchia, la chiesa nuova a volere mandarla innanzi, cioè volerla proseguire, secondo la sua proporzione, cioè secondo i progetti <coughs> e il rapporto proporzionale con la vecchia chiesa. E secondo l'entrata dell'opera del Duomo in questi anni, non si farebbe in cent'anni, ci vorrebbero più di cento anni. Okay. Quindi mh, loro consigliano... sul futuro un po' esagerata, insomma, per questi poveri senesi. E del resto poi, diciamo... Questa grande costruzione ha tante valenze, la prima è politica, no? il comune, la città, l'orgoglio cittadino, il, il Duomo da tempo ormai non è più la Chiesa del Vescovo, è la Chiesa, quella che la documentazione del tempo, chiama la Maior Ecclesia Civitasis, cioè la Chiesa urbana più importante, la Chiesa dove si celebrano i culti, relative ai patroni della città, e la chiesa dell'identità cittadina, no? la chiesa della città, è finanziata dalla Civitas, è finanziata dal Comune, pertanto, diciamo, ci sono tante ragioni, ma... La ragione diciamo, più apparente più, è che la popolazione urbana è cresciuta a tal punto, il picco della crescita demografica sia all'inizio del 300, per poi cominciare la discesa, appunto c'è bisogno di una chiesa più grande, questa è un po' uh -huh. la ragione. Con la peste di mezz'anno era, era certo. poco giustificabile, ci sono meno soldi appunto, e di conseguenza appunto, consigliano questo. Il governo dei Dodici prenderà un po' la palla al balzo, tutte queste ragioni, bloccherà. E nel 1357 viene chiuso diciamo, questo progetto faraonico del Duomo Nuovo e si torna a lavorare soltanto... Per concludere, a quell'accrescimento della zona absidale iniziata nel 1317, sconsigliata nel 1822 e si porta avanti quello che oggi vediamo: no? il battistero e sopra due campate di allungamento della, del coro, della zona presbiteriale della chiesa, duecentesca sostanzialmente. E quindi, insomma, fa anche un po' riflettere che nel, nella relazione che lei ci presentava economiche, la peste sia così, insomma, aleggia nell'aria ma non è citato. ha sentito? No, adesso li ho avuto io i problemi di collegamento dicevo in questo documento che lei ci ha citato, comunque è questo documento che secondo me ci crea problemi di connessione, è una qualche censura a distanza. Eh, eh, in questo documento sì. di cui le parlava la peste non è affatto citata. No, no, no, no. no, no la peste ormai, è, diciamo, è un fatto, siamo nel 1356, inizio 57, è un fatto, diciamo, ormai metabolizzato, evidentemente. Uh -huh. Fatto okay. metabolizzato, eh, le cose sono ripartite, l'economia è ripartita in un quadro diverso, eh, diciamo la socialità si è ricostruita. Arriva il. Penso di sì, hanno detto che non si capisce, ma temo forse la mia domanda. Che è anche il bello di fare queste dirette insomma di comunicazione d'emergenza. <ride> Io, appunto, che A quel punto è metabolizzata la cosa, il quadro è tutto mutato dal punto di vista demografico, eh, diciamo economico, però è metabolizzato, si va avanti, si fa i conti e le ragioni per cui viene interrotto questo progetto sono di più ordini naturalmente economico, problemi statici e poi la grande discontinuità con il regime precedente che il governo dei 12 vuole imprimere, eh, il grande Duomo Nuovo era un simbolo no? e quindi certo. è utilizzato anche per segnare l'idea di, di una nuova età con un governo tutto diverso che è molto critico con quell'aver fatto leva sul debito pubblico, sulla spesa pubblica proprio del governo dei 9 caratteristico del governo dei nove diciamo all'apice degli anni 30 e 40 del 300 questo far proprio leva sui grandi capitali eh, dei, dei grandi banchi senesi che hanno smobilitato le loro sfere internazionali hanno ritirato tutti i soldi finanziare il debito pubblico sostanzialmente è proprio una leva di governo lo è stata per il governo dei nove, i dodici vogliono dare un segnale che non è quella la strada, appunto il Duomo Nuovo, insomma, tutte quelle demolizioni, no? i problemi statici che c'erano, costruire una chiesa grande, poco meno di San Pietro a Roma, per una popolazione di mezz'alto. Non era più la, la necessità più, più urgente, non era proprio più richiesta. No, infatti, ci potremmo però... chiedere, però... perché? che per 18 anni ci lavorano con un impiego di soldi considerevole, mettono a punto delle strategie di organizzazione Il cantiere molto innovative, tutto quel che è costruito è anche tutto ornato di parato lapideo, di sculture, un grande impegno. Si potrebbe chiedere, ma cosa, cosa ne fanno di quel che... In effetti i due maestri, Domenico d'Agostino e Niccolò di Cecco da Mercia, quando dicono... A chiudiamo qui la cosa, no? In realtà mh, suggeriscono una, un riutilizzo, diciamo, del, di ciò che era stato costruito. Consigliano sostanzialmente nella grande navata, là dove oggi è il Museo dell'Opera del Duomo, di, di riconvertirla, questa navata, in una nuova chiesa dedicata appunto alla Madonna e a San Giovanni Battista, <coughs> però non se ne fa di nulla. Nel 1389 prende quota un altro progetto e per un momento diciamo, il consiglio comunale, il consiglio, diciamo, il consiglio generale del comune mh, partecipa molto a questa idea. l'idea è in questo grande spazio vuoto no, che è la navata del Duomo le cui volte in parte sono crollate, in parte sono state abbattute perché rischiavano di crollare. Questo grande spazio vuoto, che ancora oggi, no, Piazza Manetti, eh, anticamente Piazza Jacopo della Quercia oggi dove c'è la questura, eh, come colmare questo vuoto, no, che è una specie di vuoto all'interno del cuore della città antica, della zona episcopale? Eh, sul modello di Pisa faccio un grande camposanto <ride> monumentale un no, grande camposanto monumentale accanto al Duomo addirittura c'è il vesto, fanno dei progetti, iniziano a lavorare ma cioè anche questo perde quota, non se ne fa più nulla. nulla e quindi queste, diciamo, ciò che è stato costruito con tutto il suo ornamento lapido e scultoreo rimane così contro il fondo del cielo, no? Bella immagine <ride> Però oggi. <ride> Dunque, un progetto, se vogliamo, fallito, un progetto abbandonato, ma che probabilmente sarebbe rimasto così incompiuto, anche insomma. Cioè la peste non è stata l'unico e solo, l'unica e sola causa statenante, perché comunque dopo i lavori hanno avuto la possibilità di insomma, di continuare per un periodo. Può essere anche. Di riflessione per quello che succederà insomma, per noi nei prossimi mesi. Assolutamente, sì. Allora mi segnalano. Non è la peste questa. È sicuramente... Anche se eh, sottolineiamolo, noi insomma, eh, appunto, eh, fatichiamo a restare a casa e eh, questa gente faticava a restare in vita, dunque, mm. lavoriamo su piani un po' diversi. Eh, il nostro tempo, purtroppo, si sta per concludere. Eh, generalmente, chiediamo a tutti i nostri ospiti di eh, consigliarci un volume, un libro. Eh, io so però che forse potrebbe esserlo, potrebbe non essere insomma per lei, potrebbe essere per lei motivo di imbarazzo, dunque mi sento di consigliarlo io. Mm -hmm. <ride> ed è un volume che probabilmente lei conosce perché ne ha autore. Ed è proprio il Duomo Nuovo di Siena, edito insomma per eh, si Editoriale l'anno scorso. mi sbaglio, Sì, sì, pochi mesi fa, sì, magari. La parte iniziale in cui si racconta questa storia poi diventa un po' più tecnico, più avanti, perché poi al centro c'è tutta la storia, la scultura, gli scultori, l'organizzazione del cantiere diventa un pochino più. Però c'è tutta la parte iniziale, almeno le prime 40 pagine, che raccontano un po' la storia di questa impresa, la storia di Siena, la storia dell'Italia del momento, in qualche modo attraverso questo grande simbolo. Del uomo nuovo di Siena, appunto, con le vicende. Bene, sì, no. io la ringrazio. Qui dal pubblico mi dicono che tornarla, sentirla parlare, sembra di nuovo, insomma, di essere a lezione con lei come ai tempi dell'università e speriamo che possa esserlo ancora nei prossimi insomma, mesi di poter ritornare anche per noi studenti universitari alla vita Io normale, alle lezioni di tutti i giorni. Ma confidiamo resto, sì. grazie. la ringrazio ancora per essere intervenuto. Grazie Mattia, grazie, arrivederci a tutti, a presto. A presto.